Tu non hai le palle per tirare sto rigore Tu hai già perso Sei un perdente Sei un giocatore tirare, di merda Tirare rigore così ragazzi è tutta una E pratola. Sei un giocatore di merda Benvenuti ragazzi, io sono il Pipega e questo è il mio canale E oggi sarò qui insieme a Pierino Ciao ragazzi Per insegnarvi a battere i calci di rigore Vi sì, ti prego, io ragazzi, i rigori sono il mio incubo Io sono venuto da te perché ho bisogno di farmi insegnare oh. in tutti i video gli sbaglio, li ciclo sempre Ho visto tantissimi uh. commenti sotto la youtuber league Dove avete preso in giro il povero Pierino che non sa calciare i rigori ma Mi hanno insultato tutti lei. Ma oggi dimostreremo che anche Pierino ha qualcosa da imparare dal calcio per cui a breve partiremo Guarderemo Pierre calciare 5 rigori Lo osserverò molto attentamente Poi farò una piccola chiacchiera con lui Qualche skills E poi sfida finale con me E soprattutto la cosa più importante Oggi imparerà a gestire la pressione Che è una cosa che ho notato E soffro abbastanza Soffri sì, abbastanza Quando il ma, è decisivo, Ma la soffro. Attenzione A 5000 like Farò lo stesso lavoro Cognabri Cognabri Vieni, vieni dentro vieni Che è vieni. un altro che mi sembra di ricordare Che i rigori Insomma non ma, è che sia risolva... proprio bravi. Però il problema è quando c'è la pressione Lì sbaglio sempre E allora giochiamo sulla pressione Perché il calcio di rigore è molta psicologia Per cui lavoreremo tanto su questo E spero che il video vi piaccia Quindi mi raccomando lasciate il like E commentate E soprattutto followatevi Perché questa è la cosa più importante Non vi costa nulla E a me è fatto un piacere gigantesco Mi raccomando ragazzi Let's go Adesso partiamo con il training di rigore Ma Pippo Chi sarà il portiere che testerà le mie doti? Oggi mi hai chiamato un super portiere okay. Per cui ti lascio l'onore nella uno Oh mio Dio Ma questo è un portiere serio È chiamato un portiere serio Ah ma lui è keeper Mamma mia ragazzi Ah è qua allora hai visto le sue barate Io... su Instagram Non è male eh. Il livello allora è non abbastanza Non è male Come sei messo a rigore? Sei un pararigori? Sei un Andanovic? Io Andanovic Preferisco agire invece di parlare Nooo e un para rigori, quindi. Sì, è abbastanza la causa. Allora è una sfida molto complicata yeah. con un portiere che sa para rigori, ma noi utilizzeremo la testa, utilizzeremo alcune skills per andare a insegnarti e okay. andare ad abbattere questa pressione che continua ad attare agli arti in questi video. Per cui partiamo subito. Guardiamo Pierino, battere 5 rigori, lo osserveremo molto bene. Avremo anche una cam più piccolina che lo osserverà dal basso. Vediamo se fa qualche errore durante l'esecuzione. 5 rigori per testare la sua bravura. Abbiamo un gran portiere in porta, quindi let's go. Vediamo un po' Pierre come sta la camera. Ah. Bello. Buono. Buono. Buono. Buono. Ah. Bello. Bello. Bello. Bello. questo hai ah, voluto esagerare hai ah, voluto esagerare a fare il cucchiaio che poi è venuto male l'aspettativa era esagerare. ben diversa due gol due palle alte una parata col cucchiaio come ti sei sentito a calciare questi rigori? Allora, hai sentito ho tirato... lo stesso stress la stessa pressione? Io sì, ho tirato molto in fretta perché sento molto stress prima di calciare un calcio di rigore e quindi tendo a volermi liberare appunto di questo stress ho provato a guardare il portiere però ogni volta mi veniva tipo una paura mentale quindi guardavo solo il pallone battezzavo un angolo e la tiravo lì allora per quello che ho potuto vedere hai un. Una tendenza a calciare questi rigori veramente in maniera troppo frettolosa mm -hmm. considera che il momento in cui il calciatore può prendersi tutto il tempo che vuole perché okay. il gioco è fermo per cui in quel momento tu devi essere con la mente libero okay. e devi essere concentrato su quello che stai per andare ad eseguire ovviamente il calcio di rigore è l'emblema del calcio mm -hmm. perché è l'uno contro uno il portiere contro l'attaccante il gol che decide poi la vittoria sì. o la sconfitta in caso di errore per cui quello che adesso andremo a fare è andare a lavorare sull'impostanza su come andrai ad affrontare il rigore, perché la cosa secondo me è principale, perché poi tecnicamente abbiamo visto che la palla sotto l'incrocio riesci tranquillamente a metterla sì. e di conseguenza puoi sicuramente fare molto meglio, quindi andremo a lavorare sulla concentrazione. Vi farò vedere come calcio io un rigore solitamente, anche il modo, perché ci sono vari modi per calciare un rigore. Lavoriamo sul tuo, soprattutto okay. e poi andremo a fare una cosa che non ti piacerà troppo, sono Va onesto. Bene. Però vediamo, proviamo. Va vabbè, sono pronto a tutto. Fammi vedere come si fa. Non sbagliare, Non lo cicca, sono, vinto, sono vinto, sicuro. Vabbè. Proverò dunque adesso a battere io un calcio di rigore osservami bene andrò al rallentatore e ti spiegherò passo passo quello che sto facendo la prima cosa che faccio io quando batto un rigore Guardare il portiere dritto negli occhi Lo sguardo è molto importante perché capisco subito con chi ho avrò a che fare Sicuramente un portiere di personalità, di carisma mi guarderà Forse riderà anche forse di me, ok? Quindi cercherà il confronto diretto E qui è più una sfida psicologica Mai abbassare lo sguardo Quindi prima cosa osservo il portiere e guardo anche come sta Come vedi qua abbiamo un portiere serio Sembra molto tranquillo, molto sicuro di sé sì. Di conseguenza sarà una sfida all'ultimo sangue Posiziono il pallone Ok, con grande serenità sì. e grande tranquillità Conto i passi, importante prendersi del tempo per respirare e per concentrarsi sul tiro Quindi no, metto calcio, così. no, no, principale devi star concentrato Quindi metto il pallone e conto i passi Ok Mentre conto i passi, guardo ancora il portiere, ok? Nel mentre io devo sapere già che cosa devo fare Ok Cosa farò? Se giangolarla, se guardarlo fino in fondo se affrontarlo in maniera diversa oppure decidere di andare allo sbaraglio sì. è una decisione che prendi nel momento in cui guardi il portiere e sei in questa posizione ok? okay? dopo che fai questo parti okay. e tu devi sapere che devi far gol quindi la prima cosa che devi toglierti dalla testa è lo sbaglio perché tu non puoi sbagliare il rigore guardo il portiere per come calcio io i rigori lo guardo fino in fondo sì. e poi aspetto il suo movimento va bene concentrazione Wow. E la palla la metti nell'angolino Lui ha fatto un passo Ha mosso il ginocchio per andare a spingere da questa parte Che in realtà era dall'altra Ok? E tu banalmente gliela piazzi Quindi tu all'ultimo hai deciso dove tirare il pallone All'ultimo ho aspettato che lui facesse un movimento sì. Per poi segnare È una tecnica di rigore un po' complessa Però noi adesso sì, andremo non lo faccio mai Solitamente io non guardo il portiere Battezzo un angolo e la tiro lì Ok Adesso invece su quello che andremo a lavorare noi Ti metterò un po' di pressione Va bene Ok? Alla fine di questo training faremo una gara di rigore come ti ho spiegato, primo passo, guardi il portiere okay. e cerchi di capire con chi hai a che fare Non hai timore, lui è lì per parare, tu sei qua per segnare, sì. quindi sei tu che fai la differenza Lui se compie la parata fa un miracolo, tu se fai gol hai fatto il tuo, c'è una grande differenza okay. Quindi tu devi imparare a fare il tuo, quindi prima cosa capire chi hai di fronte e chi hai davanti Posiziona il pallone con grande tranquillità mi calma insomma Però stai guardando per terra sì, Non l'hai osservato Hai paura del confronto sì. Ha più paura lui di te Perché. Perché lui sa che se tu fai il tuo è gol Per cui concentrazione sul pallone e lo guardi E cerchi di tirare dentro l'energia giusta Ok Bravo sì, Questo evitato. è un bello sguardo, Questo è, sguardo che mi piace, eh. Questo è uno sguardo che mi piace Lo sto studiando con gli occhi lo stai studiando con gli occhi Prenditi tempo, respira. Qui devo cercare di guardare dove si muove lui e tirare Guarda, puoi banalmente battezzare un angolo e calciare Puoi continuare a guardare quell'angolo Perché sappi che se calci bene Lui non potrà mai pararlo Ok Ma hai visto che hai calciato con un altro spirito? Sì. La palla è andata via dritta pulita Sei riuscito a calmarmi Diciamo non ho sentito quella solita sensazione di pressione Di stress Bello Che credo Bello Cioè io proprio la paura del portiere Il portiere mi sembra gigante in una porta piccola E allora chiamiamo qua il portiere Il portiere come lo vive il rigore? Beh sicuramente in modo più leggero Perché come hai detto te prima Se noi mi faccio la parata È una cosa in più Se l'attaccante sbaglia Diciamo che hai visto male Quindi sicuramente con meno pressione Però lui ha paura di te Esattamente come tu hai paura sì. di lui perché lui lo sa che poi quando deve raccogliere il pallone dietro al sacco Non è bello Per il portiere è il, è il momento peggiore in assoluto Quando si gira e c'è il pallone Con questo atteggiamento qui Con questa tranquillità tu puoi affrontare qualunque cosa, l'importante è essere equilibrati, non gasarti troppo nel segnare, non demoralizzarti se sbagli. E la testa deve essere sempre concentrata su che cosa? Sul fatto che tu segnerai. Adesso riproviamo un'altra volta, okay. voglio vederti fare tutto. E poi una bella sfida io e te, e al meglio dei tre. Sono pronto anche a questa allora. Dai, prenditi tutto il tempo che vuoi prenditi tutto, tutto lo spazio che vuoi. Bello! Bellissimo! Questo è un gran rigore, grazie. Questo è un gran rigore. Hai visto che roba? Ho visto, ho visto. Concentrazione, sguardo, giusto. Era da tempo che non mi veniva un rigore così. Tra l'altro, se non ricordo mai, il portiere hai battezzato sì, di là. Sì, sì, ha battezzato di Quindi ha battezzato anche l'angolo. E nonostante tutto, la palla è entrata. Perfetto! Perfezione assoluta. Bravissimo, Piero. Ultimo step e poi una sfida io e te. Adesso ti metto un po' di pressione: in che modo mi metterai pressione? Prego. Fermo qua. Prima di prendere la rincorsa, sì. vieni qua con me. Dimmi pure. Questa è la finale dei mondiali. Oddio mio. Ok. Questa è la finale dei mondiali e Pierigno col Brasile. Ok. Si trova in finale con l'Argentina questo momento lo aspettavano tutti da una vita siamo ai calci di rigore hanno segnato tutti, tranne Messi E l'ultimo rigore lo stai per battere tu Arriva di bar Ti guarda e ti dice Tu non hai le palle per tirare questo rigore Tu hai già perso wow. Adesso tu devi dimostrarmi che la coppa al cielo la alzi tu Ok, okay. Perché se no sei un perdente Sei Sesso un giocatore di merda che, Tirare il rigore così ragazzi è tutto una cosa Sei un volta. giocatore di merda Sai ci sono centomila persone che ti stanno fischiando Vabbè, tu momento. metti e ti riguarda il mio go, però, per però Molto bene Vediamo Concentrazione Ho cercato di guardare fino all'ultimo dove è andato 100.000 persone che ti guardano E tu l'hai portata a casa Questa è una bella energia Allora ho avuto un po' di più di pressione rispetto a prima Ho cercato di guardarlo fino alla fine Mi sembra di aver scorto un piccolo movimento Io all'ultimo deciso di la là Fortunatamente ci ho preso Però sì ho, ho sentito un po' la pressione Diciamo Sentimi che devo secondo me ancora lavorare molto su questo sì. Questa è una parte fondamentale per i calci di rigore Così per te sì. Come per tutti quelli che stanno guardando il video Magari molto giovani che si apprestano a calciare i rigori I rigori si possono sbagliare Bisogna avere soltanto l'atteggiamento giusto e l'energia giusta da metterci ogni volta che lo calciate perché nel calcio non lo sbaglia solo chi non lo tira Per cui mi raccomando prendetevi sempre la responsabilità perché è la parte bella del calcio prendersi le responsabilità e perché no provare a vincere E anche perdere perché perdere insegna come adesso tu certo. perderai con me gara di rigori Quindi è arrivato il momento della gara di rigori Gara di rigori adesso fa sul serio, eh! Wow! Adesso si fa sul serio! L'allievo contro il maestro! L'allievo contro il maestro! Parti tu, Pier, così ti dà un po' di pressione, dai. Allora, non so se è stato un bene a rinforzarmi, però. Eh? No, è stato un bene, è stato un bene. Portiere! Adesso è momento di fare i miracoli, eh! Wow. E uno Bravo! Vai maestro fammi vedere Mettigli pressione Ma ah, io ho già la pressione Siamo 1 0 Vai è la finale della partita di terza categoria Perché solo lì puoi arrivare Ma chi sono ZV No peggio di ZV <ride> Questa è la gara ok Perché si combatte il penultimo posto Siete ultimi a pari merito Vai Va bene Bravissima a mettere pressione Questa solo l'ennesimo della tua vita che sbaglierai Ah Adesso ero sì. così tranquillo che mi sono sentito di fare questa cosa Molto meglio rispetto a quello sì. che ho fatto all'inizio Io non sapevo di avere delle doti incredibili di maestro, di mago Questo si è fatto lo scavetto, vabbè, vabbè Ok, il 1 Pierre È portiere, eh. è il momento di fare i miracoli Anche separare la palla sto fesso non è un miracolo No! In fondo lo servi, lo sfidi e vinci. Due pari. Due pari. Adesso è pressione. Perché se sbagli questo, io poi segno e tu perdi. Eh sì, è adesso è il momento. Adesso, Mo il arriva momen la, pressione. adesso la pressione è vera. Ah, una saccagna centrale C ho provato a puntare sulla potenza e che, mi è andata bene che comunque ricordiamoci se siete un po' incerti su come calciare una bella sleppa centrale e passano tutte le paure Adesso la pressione ce l'hai te perché se sbagli caro vippo. dove la mettiamo con la pressione nessun problema dove la mettiamo vediamo se saprai gestirla ah, la, la gestisce bello. benissimo Per perfetto e adesso a Oltranza, il primo che sbaglia. Gara di rigore o gara di pressione? Questa è gara di pressione. E wow! il portiere vola! Si è mosso bene, ragazzi. Si bola! è mosso bene. Ti conosce il portiere. Ah! Ah! ah! ah! ah! ah! Mi sei riuscito ah! a spiazzarlo, Cosa Cos'è successo? Che è stato bravo. Mi ha guardato fino in fondo anche lui. Bravo, bravo, bravo. Quindi sì, sì, sono ancora, ancora vivo. Concludiamo a pareggio. Ah! Potente centrale Centrale è difficile che possa intuire centrale, il portiere Centrale ci sta eh Dice solo per te Fammi vincere Fammi la portare a casa portiere eh. ah, Ho provato il no look Però devo ammettere una cosa e Peccato di presunzione Ho peccato di presunzione Però posso essere molto contento Del fatto che hai gestito la pressione in maniera corretta Io ho visto tutti i tuoi video Per cui sappiamo perfettamente quanto è importante per, per te Il calcio di rigore O quanto comunque hai dovuto soffrire per quella cosa lì sì. Per cui sono abbastanza sicuro che le prossime volte in cui dovrai andare sul dischetto Penserai a questo video Come tutti quelli che andranno sul dischetto Questo video mi ha dato tanto Sì E sono contento che, che tu abbia vinto la sfida Meno in realtà Però che tu abbia preso consapevolezza Questo è molto importante Ti dirò di più la prossima partita importante Di Federico Marconi Dovessimo avere un calcio di rigore Insisterò per batterlo personalmente. Bravo Questo E quel giorno ti penserò Molto bene Chiamiamo qua il portiere Che è stato super In questa challenge È stato bravissimo fatto una parata, raga. Che dire 5000 like Per lo stesso video con Cognabri Prego raga Perché Pierrasu devono essere forti tutti, non solo Pierino ma anche Gnano. Magari quindi, mi ragazzi... darai una mano anche in quel video. Certo, so potete fare per l'assistente, insomma. Potreste fare il tuo assistente, molto bene. Io vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi, vi lascio il link dei ragazzi, mi raccomando, vabbè, Pierrasu li conoscete, quindi non è che link vi lascio, non rompete le scatole. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento e soprattutto concentrati, non abbiate paura di affrontare le questioni e le situazioni del calcio perché sono alla base del gioco. Ciao belli!